Oggi non possiamo più dividere tra industria e agricoltura, sono due eh, settori fondamentali di un paese come il nostro che è, che è un paese manifatturiero, agricoltura e agroindustria sono di fatto un tutt'uno. Certo oggi c'è eh, un tema eh, impellente da affrontare, che è tutto ciò che ruota sulla guerra e il costo dell'energia in primis. Naturalmente la guerra in Ucraina cambia completamente lo scenario, c'è un problema enorme di costo dell'energia, quindi è molto importante che l'Unione Europea agisca unita e in maniera determinata. L'ultimo consiglio, consiglio Europeo è stato molto importante, si è parlato di sicurezza energetica, si è parlato di acquisti in comune ed è chiaro che la politica agricola si dovrà adattare e dovrà usare parte del bilancio per adattarsi al nuovo scenario. E poi rimane la necessità di ripensare quelle che sono che l'architettura delle relazioni commerciali internazionali, nel senso che noi dobbiamo tentare di essere il più possibile auto-approvvigionabili e quindi non solo dipendere dalle importazioni eh, sia dall'est che dall'ovest del mondo.